Ha ancora senso organizzare una manifestazione similare, non politicizzata certamente, ma comunque in un periodo in cui il lavoro latita, manca? È a maggior ragione, in un periodo difficile, complesso e che angustia tante famiglie, la maggior parte delle nostre famiglie hanno questo problema, il problema del lavoro. È necessario da parte nostra una riflessione, una considerazione, un allarme, una sollecitazione, quello che vogliamo. E Baronessi sarà come è accaduto negli anni scorsi anche quest'anno protagonista di questo messaggio che vuol lanciare, protagonista di un valore della solidarietà, di essere accanto a chi non ha il lavoro, ma anche a chi il lavoro ce l'ha, che non ha le garanzie le tutele che eh, prevede la legge, sono tanti casi, il lavoro nero, gli infortuni sul lavoro, Ecco, noi vogliamo eh, fare una riflessione su questi temi, lo vogliamo fare con una giornata di festa, lo facciamo, cerchiamo di farlo nelle nostre prerogative da amministratori comunali, e lo facciamo con una festa del primo maggio quest'anno live, che è un'edizione completamente diversa dalle precedenti, quindi non il messaggio attraverso il palco del politico o del sindacalista, ma con una festa che coinvolga tutti, dai bimbi che saranno impegnati in Parco della Rinascita, questa è la sede della nostra riflessione del primo maggio, per tutta la giornata, dai bambini attraverso giochi gonfiabili, agli adolescenti, ai mh, più adulti, attraverso Irno Comics, che è questa associazione di baronessi bellissima, che fa riflettere attraverso le sue opere d'arte, attraverso i fumetti e poi attraverso una, eh, veramente una... Uh, pluralità ecco, di, di artisti, eh, di, artisti di, mh, di, di strada e non che ci intratterranno in un pomeriggio musicale sicuramente di livello. Tante le associazioni e i gruppi che hanno aderito, ma il crew della serata sarà affidata a Casa Surace, sarà affidata al concerto di Zulu, che sicuramente saranno in grado di richiamare in questa bella festa, primo maggio live a Baronissi, tanti, tante tante tante persone. E i costi? È vero che è una festa trasversale, ma ci saranno dei costi? Delle... Ci sono degli sponsor? Soltanto l'aria non costa, <ride> ovviamente noi siamo molto attenti alla, alle nostre spese, eh, non navighiamo nell'oro come purtroppo è nota comune per tutti i comuni d'Italia, ma insomma... Dobbiamo riconoscere almeno un rimborso spesa ai protagonisti, agli attori, a quelli che saranno in grado di coinvolgere tante persone di far venire tante persone a Baronessi per la festa ma soprattutto per noi per quanto ci riguarda per un momento di riflessione sul tema del lavoro. E Ci stanno anche degli intenti sociali, c'è cioè l'AIL oltre ai vari stand di fermodellismo e di altre di, di comics, di fumetti? Sì, abbiamo dedicato, come dicevo, questa giornata alla solidarietà. Ci saranno stand anche dell'AIL che è l'associazione che eh, si impegna, impegna con i suoi volontari per la lotta a una, a una patologia che affligge sempre di più, ma che comunque fa, passi, fa, ri, fa ricercare nella, nella lotta eh, passi da gigante, che è quella alla, contro la leucemia, e quindi Baroni si testimonierà anche questa solidarietà, questo impegno, questo aiuto concreto eh, a favore di chi eh, vuole combattere, vuole... Eh, così eh, re recuperare fondi per la ricerca per combattere le leucemie. Eh, per quanto riguarda ehm, la riqualificazione di Baronissi, anche alla luce dei recenti episodi di vandalismo registrati nel Comune? ma Noi siamo a riqualificare continuamente e facciamo degli investimenti importanti. In questa settimana inaugureremo un parco giochi con dei campetti di calcio per bimbi nel parco giochi Olimpia, intitoleremo un altro parco giochi a un ragazzo prematuramente scomparso qualche anno fa ad Orignano, abbiamo inaugurato la settimana scorsa la nuova viabilità, il nuovo ingresso, le nuove aiuole, la nuova arteria di ingresso alla città di Baronissi nei pressi dell'Ikea, avremo tante Uh, opere che presenteremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, siamo sicuramente per dare servizi ma anche benessere. Il nostro compito, quello dell'amministratore, è semplice, quello di assicurare servizi e buona vita ai cittadini. Noi cerchiamo di farlo così. Dobbiamo però registrare che i fenomeni sociali che esistono, non soltanto a baronessi. In tutto il paese, ma noi ci interessiamo della nostra città, fanno rilevare l'esistenza di, di bande di vandali, di adolescenti bulli che si divertono a nottetempo devastando, in pochi giorni hanno devastato un muro ornamentale fatto di mattoncini splendido in Parco della Rinascita, ieri sera hanno devastato con delle frazioni ai cancelli dei nuovi campetti che stiamo realizzando e che consegneremo mercoledì ai bimbi in Parco della Rinascita, hanno divelto la pavimentazione che era stata messa soltanto 48 ore prima così come le alberature e le cespugliature che hanno vandalizzato, in Piazza in Zinzaragnano hanno diverto dei dissuasori, la piazza è stata riqualificata e rifatta qualche mese fa, buttando e divertendosi a buttare questi eh, dissuasori per le scale della, della piazza. Abbiamo ovviamente allertato i carabinieri, abbiamo bisogno di più uniformi in giro. Abbiamo bisogno di uniformi in giro. E siamo sempre eh, qui dal comune di Baronissi in diretta per quanto riguarda eh, il primo maggio live eh, organizzato dall'Associazione Culturale Tutti Suonati. Siamo con Linda Andresano che rappresenta appunto questa nuova realtà territoriale. Linda, come è nata innanzitutto l'idea della fondazione di questo gruppo Tutti Suonati e da quanto tempo state sul territorio? Salve a tutti, allora noi siamo un'associazione del territorio eh, che nasce tecnicamente due anni fa, ci siamo costituiti due anni fa. Eh, abbiamo però iniziato a lavorare insieme un po' più in là, insomma mh, quattro anni fa orientativamente. E, mh, nasce con la volontà di voler creare delle realtà culturali, delle manifestazioni culturali eh, nel nostro territorio, visto che mh, un po' di anni eh, noi lamentavamo questa assenza di manifestazioni, Stazioni di un certo calibro abbiamo iniziato a organizzarci tra di noi, ecco, con le nostre competenze e con la nostra volontà. Um, chi siete? Siete un gruppo di ragazzi, quanti membri? L'età media? Allora, l'età media, Pensavo, no, siamo tutti più o meno della stessa età, Ci, partiamo dai 20, 25, insomma 25 anni fino ai eh, vicino 80, insomma. Quindi diversamente giovani, o meglio, giovani dentro, giovanili? Siamo tutti giovanissimi, io direi, sottolineerei, diciamo che abbiamo, ehm, la nostra associazione nasce con dei cardini, quindi con un consiglio direttivo del quale io faccio parte nella, in qualità di vicepresidente, poi abbiamo il presidente Fabio Clarizia, abbiamo il nostro eh, tesoriere che è la nostra fantastica Barbara Landi e eh, abbiamo poi altri membri che hanno altre funzioni all'interno dell'associazione. I nomi sono tantissimi, cito persone che collaborano a stretto contatto con noi che sono Gianluigi Iovino, Massimo Greco, Lello Di Chiara, eh, Massimo Pippa, se dimentico qualcuno perdonatemi. Vabbè, beh, adesso noi intendiamo ricordare anche quelli che non sono stati citati e nessuno si deve offendere. Come è nata invece questa idea, la prima edizione di Primo Maggio Live e come è strutturato anche? Allora, il Primo Maggio Live nasce da una volontà dell'amministrazione comunale che eh, da anni organizzava questa manifestazione mh, e eh, da, insomma, noi collaboriamo col territorio appunto per creare manifestazioni culturali in generale, da qui ci darei i Baronessi Bruce Festival di cui siamo ideatori eh, da quattro anni e portiamo avanti con grande orgoglio. L'amministrazione comunale aveva questa volontà di eh, creare una seconda manifestazione che fosse un po' eterogenea no? e che creasse uno spazio ad ampio spettro per varie forme d'arte, quindi non solo per la musica. Quindi abbiamo iniziato a lavorare su un'idea progettuale e eh, infatti si struttura con due, ehm, due spazi distinti e separati, quindi la mattina dedicata interamente alla solidarietà ai bambini perché abbiamo dei gonfiamenti, gratuiti, truccabiemi gratuito di cui si occuperanno comunque persone del nostro territorio. Abbiamo Irno Comics con dei fantastici artisti che esporranno ma disegneranno anche dal vivo e poi abbiamo la diretta radio con Radio Castelluccio, un intervento molto interessante ma anche molto divertente dei Casa Surace, i nostri famosi youtuber della zona del Vallo di Diano che interverranno con lo spiegare come nasce il loro progetto e ci saranno anche delle sorprese perché interverranno anche degli attori eh, proprio dei video che, che loro presentano su youtube quotidianamente e questo era diciamo l'intervento che eh, c'era nella prima parte della giornata parliamo di eterogeneità perché volevamo appunto dare spazio sia ai bambini che alle famiglie con dei divertimenti eh, di carattere culturale anche un po' leggeri divertenti quindi colore quindi... una festa per famiglie quindi sì. nella seconda parte invece della giornata ci siamo concentrati su quello che è l'aspetto Musicale di cui siamo diciamo il nostro core business è proprio questo: organizzare manifestazioni musicali e eh, abbiamo eh, collaborato con Musica Ateneo, eh, i quali ci hanno sostenuto nel presentare un live contest di band emergenti che presenteranno i loro inediti e la loro musica a partire dalle ore 16. Per poi arrivare alla presentazione della nostra punta. Ai momenti, clou sia quei, quel gruppo di percussionisti, sì. come si chiamano? Eh, Utungu, eh, io ho difficoltà a ricordare la seconda parte del loro nome, eh, quindi mi perdoneranno, e i nostri percussionisti salernitani che presenteranno questo spettacolo che si intitola Che Munnez, perché? Perché loro in effetti utilizzano dei materiali di riciclo, quindi faranno questo intervento preconcerto. Tipo bidoni? Esattamente, sì. Suoneranno su um, bidoni, mazze di scopa <ride> e poi ci saranno sorprese durante lo spettacolo. E poi infine Zulu, al secolo Luca Persico, cantante dei 99 posse. Sì, la nostra punta di diamante è Zulu. Sì, abbiamo pensato di, um, ecco, proprio per, la, per il tema che presenta il primo maggio, eh, abbiamo pensato di, uh, di chiamare Zulu come cantante e come punta di diamante che si esibirà sul nostro territorio di cui siamo orgogliosi perché porta avanti anche delle tematiche sociali quindi questa era l'idea di chiamare Luca Persico in arte Zulu.